sono Stefano e oggi facciamo un unboxing in pratica eh, dato che voglio cominciare sempre di più a migliorare i miei video e i miei contenuti prima di tutto vi devo chiedere di iscrivervi al canale perché siamo a 95 iscritti e dobbiamo arrivare ai 100 e quindi e quindi iscri dovete iscrivervi volevo ringraziarvi una per un'altra cosa eh, grazie per le 400 visualizzazioni anzi superate le 400 visualizzazioni che ho adesso, in questo momento, sto vedendo che abbiamo fatto con lo spacchettamento della videocamera che stiamo usufruendo ora per registrare questo video ma vanno le ciance eh, cominciamo con il video di oggi in pratica è un unboxing uh, alla fine oggi mi è arrivata di nuovo eh, meglio che mi è arrivata oggi di nuovo e eh, ve lo faccio vedere allora da qua si presenta... Eh, un professional condenser microphone Allora, ve lo tiro fuori, così è meglio. Ok. Eh, se avete visto il pacco già aperto è perché dovevo vedere se c'erano tutti i pezzi nel caso quindi possiamo aprirlo ora finalmente certo eh, dopo vi farò sentire la differenza tra questo microfono quello della fotocamera e quello che sarà questo eh, apriamo ve lo faccio vedere qua sotto e ta tada allora, è caduta un po' di roba Però In approssimativo Su Amazon lo cercate Vi metto il link qui sotto in descrizione Partiamo subito Vedendo questo eh, Che è il Pop come, come si chiama? Quello per non sputare il Pop coso Poi c'è un altro Quello da coso Successivamente ve lo apro qui sotto Troviamo l'asta non è l'asta l'asta è il pezzo che tiene il microfono che questo si dovrebbe allargare un pochino per en far entrare il microfono eh, qua abbiamo il pezzo che va attaccato qua sotto al muro per tenere l'asta eh, dopo lo attaccheremo insieme il cavo eh, per trasportare eh, la, eh, dal microfono che ora ve lo farò vedere immediatamente alla console perché oltre a queste cose c'è pure una console al suo interno Intanto vi faccio vedere le cuffiette, sono rosse, sono lunghe tipo 2 metri Una cosa del genere perché sono molto molto lunghe eh, Vi faccio vedere il... Uh, l'asta l'asta per uh, vi faccio vedere l'asta eh, per tenere il microfono che è questo un'asta semplicissima carina mi sembra anche buona poi ci abbiamo un cavetto che non ho ancora capito a cosa serva però non lo so un altro eh, cavetto che credo per, per mettere la musica sopra perché con questo puoi fare podcast e quindi mm, poi uh, questo per collegarlo al computer o per caricarlo, ma non ha senso caricarlo, dato che io lo uso per il computer. E poi questo un altro come prima. Eh, per per eh, due di questi, eh, che erano insieme a quell'altro che vi ho fatto già vedere, che serviva solamente per. Eh, non ricordo. successivamente arriviamo al microfono un microfono normalissimo oro è bella la sua colorazione mi piace eh, mi è sempre piaciuta appunto mi piace molto anche per questo ve lo faccio vedere qua meglio ok e poi dopo manuale delle istruzioni ma questo non ci servirà tanto non credo che serva un manuale delle istruzioni e il condenser, il condensatore per portare tutto qua dentro però mi sembra buono come struttura e come è fatto quindi ora noi puliamo tutto ok, tra virgolette, ho pulito perché ho spostato solamente le robe e possiamo cominciare eh, ad aprire, anzi ad attaccare il pezzo questo sotto questo qua uh, al tavolo uh, per poi vedere come cosa poi dopo dobbiamo attaccare ma credo proprio che so cosa dovremmo attaccare cioè l'asta quella che vi ho fatto vedere prima uh, che nera eh, non, non ci vogliono tanti giri a quanto pare ok e poi dopo questa asta, quella che vi ho fatto vedere questa qua, allungabile che mi sembra molto molto molto buona come, come design come tutto in parte in generale l'abbassiamo eh, così vi faccio vedere per ora è così e continuiamo ad assemblare vi faccio vedere i pezzettini da qui sotto che ora penso che attaccheremo proprio questo pezzettino successivamente mettere al microfono il pop filter il ecco non mi veniva il termine prima però ora mi viene ora aggiungeremo, eh, metteremo il pop filter al microfono ve lo faccio vedere qui sotto ok Ok, e poi lo possiamo attaccare sperando che non cada, però non dovrebbe cadere. Comunque, successivamente attacchiamo il cavo del microfono. Ah, ok, qua, no, ah, ok, è entrato. Lo attacchiamo al condensatore, quindi a questo robo, però non lo non accendiamo ancora, se non erro dovrebbe essere questo. Eh, spacchettiamo Ok. Il cavo per attaccarlo nel computer. Che lo attacchiamo di già. Eh, per vedere se funziona realmente o no. Però credo proprio di sì. Noi ci vediamo lunedì con la seconda parte del video. Eh, perché è molto lungo e quindi ve l'ho suddiviso in due parti.